Ciao a tutti. Come si chiamano le note musicali con la notazione inglese? Le note musicali inglesi vanno dalla A che corrisponde alla A. B che corrisponde al Si C, C che corrisponde al nostro Do, D che corrisponde al Re. E che corrisponde al Mi, F che corrisponde al Fa, G che corrisponde al Sol, A che corrisponde al La. Ciao a tutti, al prossimo video!